Ciao a tutti amici di aprite questo blog, qui è il Gons. e eh, oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha fatto molto piacere che riguarda un film italiano che si chiama The Nest di Roberto De Feo del 2019, un film molto bello che vi consiglio se non avete visto film di cui la Gotham Film Group ha acquisito gli aderiti, i diritti per distribuirlo in Spagna, è uscito da pochi giorni e... Insomma, a quanto pare sta andando benissimo, è quarto tra i film più visti di gennaio e, e quindi questa è una notizia che fa molto piacere perché comunque un film italiano, eh, visto che ci sono tanti detrattori del cinema horror italiano che si lamentano, dicono che i film horror italiani non valgono niente, persino quelli del passato, sento criticare ogni giorno... Invece questo è un ottimo film e non è l'unico film italiano bello uscito di genere horror degli ultimi anni. Sono sicuramente pochi, ma questo è anche colpa eh, dei produttori che non investono in questo genere, ma poi vai a guardare non è neanche colpa loro, perché se c'è gente che rema sempre contro eh, e vuole un cinema confezionato eh, tutto uguale di plastica come quello che vedete su Netflix o su certe piattaforme, eh, poi è chiaro che nessuno investe per il cinema di genere italiano, qualche coraggioso l'ha fatto e, e i risultati poi sono stati positivi, vedi The End, vedi il piccolo, scusate, il signor diavolo, eh, eh, mi confondo sempre col piccolo diavolo di Benigni. E vedi The Nest, eccetera, eccetera, e anche tantissimo cinema indipendente italiano che spacca. Quindi, bella notizia per il cinema italiano, e eh, vai, poi si aggiunge una piccola nota negativa, cioè il titolo con cui è stato esportato in Spagna, eh, The Nest. che sapete, The Nest vuol dire il nido, che è un titolo che comunque ha un senso con la trama, e invece in Spagna è uscito il titolo La Maldizione de Lake Menor: <ride> Se non ci mettono eh, Questo è un po' un titolo da congiuriani Se non ci mettono una maledizione La gente non, non se lo guarda Non se lo compra, non lo noleggia Quindi sono caduti anche loro in questa trappola Di, di creare il titolo Che non c'entra veramente nulla col film eh, Però vabbè dai A parte questa nota negativa direi che eh, fa piacere che il cinema italiano sia stato esportato in Spagna e che stia piacendo. Lasciatemi se volete un commento su Deneste, se vi è piaciuto qui sotto al video e eh, se vi va anche qualche, se vi ricordate qualche titolo invece che noi italiani abbiamo cambiato eh, in modo indegno, per esempio mi viene in mente Midsommar. Eh, che ha eh, come sottotitolo il villaggio dei dannati e non c'entra niente con la storia. Eh, questo è tutto, vi ricordo di seguirci anche sugli altri social. A presto, ciao!